In questo esercizio basta ricordare che il dividendo, che chiamiamo p di x, è uguale al divisore, che chiamo dx, per il quoziente, che chiamo q di x, più il resto, che chiamo r di x. Dobbiamo praticamente fare una sostituzione. Al posto del divisore, x alla seconda meno 1. Al posto del quoziente, 2x alla seconda meno x più 1. Al posto del resto, x più 2 viene fuori un'espressione quindi facciamo questa moltiplicazione e togliamo questa parentesi 2x alla quarta meno x alla terza più x alla seconda meno 2x alla seconda più x meno 1 più x più 2 2x alla quarta meno x alla terza più 1 meno 2 fa meno 1 meno x alla seconda più x più x più 2x meno 1 più 2 più 1